Oh, ma salve, followers e non. Ne è passato di tempo. In effetti non è un caso il nostro incontro. Non lo è proprio per niente. Infatti ripartirò dalle interviste mai più editate. Un degno merito per i nostri ospiti, non credete? Quindi mettetevi comodi. Perché come diceva un grande, grandissimo Frank Sinatra, il meglio deve ancora venire. il caldo incredibile è, fa un caldo micigliana stamattina La... assurdo assurdo Con a voi il signor The Blue Big ciao a tutti Buona sera, buonasera. Ehm. buonasera buonasera a lei buon uomo <ride> ok io... ciao a lei ciao allora, a tutti. Quindi ricominciamo. <ride> Presentazione brevissima di chi sei. Ai ai chi sono? sono? È difficile, eh? no. sembra intanto, banale, ma è difficile. Intanto chiariamo se ti chiami Marica con la C o con la K, che ancora non ho capito. Ora chiarisco il dubbio. In realtà Vai. faccio lo scoop del secolo. In realtà no. non mi chiamo Marica, <ride> ma mi chiamo Maria, l'anagrafe. <ride> okay. Però tutti mi hanno sempre chiamato Marica con la K. Non so okay. perché, K eh. con la K. Quindi no, mi hanno sempre chiamato Marika e da allora l'ho portato avanti fino all'età di 23 anni questo nome. Niente, attualmente io sono una ragazza uh, che penso si veda e il coming out è questo. <ride> e, niente, sto lavorando in uno studio fotografico in realtà attualmente e quindi... Dovresti essere fotografa, dai. No, non beh. mi etichetto, non mi etichetto, no, sai etichetto. che io odio le etichette. Sì, sì, non sì, mi etichetto. Sì, sì, dai. Dai, Però. Faccio... sei una pseudo-fotografa, dai. Pseudo, dai, facciamo così. Pseudo. No, dai, sono una persona che fa tante cose, senza etichettare troppo. Eh, questa cosa dei fumetti dell'illustrazione la faccio da poco, quindi non sono un illustratore. Sono un creativo. Prego. Sono un motion designer, realizzo video animati per aziende 2D e 3D, specialmente 2D in questo momento. E realizzo video animati per la, per la produzione oppure per la pubblicità di brand, prodotti, servizi, oppure video che devono semplicemente spiegare il funzionamento di un'applicazione oppure di un determinato servizio, oppure semplici video che dev devono essere fighi per sponsorizzare magari un prodotto ben specifico oppure qualsiasi altra cosa. E realizzo video con After Cinema 4D, Premiere, questi qua sono i software che uso tutti i giorni e basta più o meno, è eh, questo qui. Sono Tony Cancian, sono visual designer e al momento lavoro a Milano in uno studio di design e lavoro anche come freelancer per progetti personali sempre legati al mondo del design. Il motivo per il quale pensi di essere stata messa al mondo? <ride> allora, ovviamente è stato tutto voluto, <ride> quindi... No, vabbè. <ride> Sicuro. Allora, Uh, è, è difficile come domanda allora sicuro sicuro, questa è una premessa che voglio diciamo, dire um, sei quello che scegli ogni giorno di essere quindi sì. io non sono nata diciamo con un obiettivo ben preciso né attualmente ti sono sincera, non, non ho obiettivi cioè o meglio il mio obiettivo è essere marica. A 360 gradi, credo, credo fortemente nel mio nome. Poi, soprattutto perché all'età di 23 anni essere sì. etichettata, è, non lo so, è bella, una bella importanza, cioè una bella importanza sì, sì. fotografa. Eh. Diciamo che qui funziona il multitasking, anche, quindi sì. ecco perché. Sì. <ride> quindi sì. devi essere un po' come Loki. Ovunque, secondo me, non nasciamo per una ragione. Nasciamo per puro caso, perché la Cicomina ci ha portato. Quindi, cioè, non c'è un caso nella vita secondo me, però faccio quello che mi piace fare. E questa è questa la ragione. Eh, questa è dura da rispondere. Non lo so, ti dico la verità, non lo so, però sinceramente all'inizio in... sono sempre stato in fissa con eh, grafica, software, robe varie. Quindi sono... ho sempre basi... basicato il mondo del computer. Non ero mai specializzato in grafica, robe varie all'inizio, e la grafica diciamo, è una cosa che è venuta dopo. E, però fin da piccolo l'unica cosa che ho sempre fatto è fare video cose varie. Quindi forse quella è la ragione, ma non ne sono sicuro. Una domanda che dovresti chiedermi tra 40 anni, tipo, perché <ride> però non lo so in realtà. So cosa vorrei fare adesso, però non so il motivo. Spero sia quello giusto e quello... la direzione giusta per cui sto andando. Di disegno un po' computer, graphic design, al fine diventato avevi, così. Avevi già le idee chiare dalla scuola superiore, dai. Sì, ho fatto l'artistico, ho fatto grafica e poi è stato tutto... Ok, ok, Seguirsi di tasselli. Sono nato per fare il designer, inventare cose nuove. Le tue esperienze passate, da dove hai iniziato, mm. i primi lavori che hai fatto così mm. a caso, e per prima la tua... La tua adesso la tua adesso dobbiamo ridere zero perché ho iniziato a lavorare nel più, nel campo della fotografia perché ripeto attualmente lavoro in uno studio fotografico da tre anni circa no quindi mi sono appassionata al mondo della fotografia circa tre anni ma non avendo nessuna attrezzatura fotografica non ti nascondo che due mesi e mezzo fa ho comprato la mia prima macchina fotografica no. quindi di um, esperienze passate non ce le ho, però ti posso essere sincera, mi sono data da fare. Il mio cellulare è stata la mia prima macchina fotografica, diciamo, eh, chiamiamola così, perché comunque attraverso quelle foto che ho fatto ho cercato di mettermi in gioco, anche mandando foto a riviste e così, e ti dirò, ci sono riuscita alcune volte, tanto da… Ora non ricordo di preciso messa a gennaio, tipo uh, Vogue ha pubblicato sulla rivista online una foto scattata dal cellulare, qualcosa di uh -huh. banale, uh -huh. che, che le persone dicono cioè, «ma no, sei bravo. seria?». <ride> Eh, Ma sì, è, vero. è vero, io ho comprato la mia prima macchina fotografica, tra l'altro analogica, e voglio ripercorrere un po' gli anni che non ho vissuto, quindi voglio capire un po' <ride> da dove Ma iniziare. La eh, Sì, ogni tanto mi chiudo a casa, così. Hai <ride> iniziato con un cellulare poi vai con l'analogica, cioè in realtà dovrebbe essere un po' il contrario. Devi iniziare da zero, da zero. Quindi io all'età di 23 anni ho preso, due mesi e mezzo fa, prima della, di tutto questo casino, la mia prima macchina. Dicono che sono un po' vintage, perché a me piace un po' tornare indietro, ripercorrere, come ho già detto, tempi che non ho vissuto. All'inizio avevo 9 anni e c'era Paint. E facevo gli scontorni su Paint, facevo i montaggi dal cazzo, tipo Winnie the Pooh. Se vogliamo metterla su un punteggio con le stelline, la mia curva di apprendimento è migliorata negli ultimi tre anni. Sono un neofito in questo ambiente. Praticamente ho fatto l'università di design del prodotto e della comunicazione industriale a San Marino. E in realtà non ho mai, lì non c'era nessun corso di motion, a parte un mini corso su after, ma non era niente di che. E quindi ho studiato prodotto industriale, design industriale e comunicazione industriale e quello l'università. Poi comunque in quei tre anni universitari sono andato praticamente a conoscere il motion design a robe varie, grazie appunto a quel mini corso che ti dicevo, che però era un corsettino che non era niente di che. E, però da lì diciamo mi si è aperto un mondo, ho detto, oh, cazzo, questi sono, questo è il metodo con cui fanno i cartoni animati, a quel tempo si guardavo Dragon Ball, quindi cazzo così che fanno Dragon Ball. Eh. E da lì mi si è aperto un mondo, quindi ho fatto proprio BAM! E ho detto, ok, però voglio approfondire questa roba qui. Da dove inizio? ho aperto YouTube, cioè nel senso sono su YouTube tutorial eh, americani, soprattutto perché italiani non c'è praticamente niente, sì. e da lì ho iniziato a formarmi praticamente da solo. In realtà l'università facevo cosine proprio ridicole, cioè nel senso, magari c'era il progetto di comunicazione, ti faccio un esempio di un'app, ok. quello che facevo io che non era richiesto era andare a fare il video della, di come funzionava l'applicazione, giusto perché mi divertivo a farlo, quindi non era una cosa magari essenziale però siccome avevo questa passione qui ho cercato di buttarla dentro tutti i progetti che facevo all'università. In un secondo anno di università io ho fatto un triennio e il primo semestre diciamo quello che fa l'università è mandarti in stage in qualche agenzia o in qualche studio professionale e... a cui ti mettono in contatto, okay? Io praticamente ho trovato uno studio a Milano che si occupava inizialmente, era, cioè era uno studio di comunicazione normale, però era abbastanza focalizzato sulla motion e sull'animazione. Non in modo specifico, quindi facevano anche magari brand identity, queste cose qua, però avevano anche quel reparto lì. E ho fatto questo stage di tre mesi, mi sono trovato bene. E dopo quei tre mesi, siccome la mia università sarebbe iniziata a gennaio, quello che ho fatto è a okay, se ovviamente mi avrebbero preso per altri tre mesi, quello che hanno fatto è stato assumermi fino a dicembre, se non sbaglio, fine, sì, fine dicembre, cioè inizio a dicembre, fino alle vacanze di Natale. Poi sono tornato giù, ho finito l'università, ho fatto la mia tesi e, e nel frattempo, che praticamente mi laureavo, ho iniziato a lavorare come freelance e attraverso questa storia un po' lunga, forse anche noiosa, la faccio breve. Praticamente ero un po' fissato con marketing e sono andato a questo evento di marketing che era vicino alla mia città. Che sono, io sono vivo Pesaro, e, e questo evento era a Riccione se non sbaglio. Sì, era a Riccione. E questo evento, in poche parole, non aveva il video promozionale animato, quello che ho fatto io. Ho preso un giorno, ho fatto il video e l'ho mandato al Sivo l'ha ripubblicato con lui tutte le altre persone che lavoravano a questo evento, e da lì ho avuto la prima visibilità. Quindi da lì ho iniziato ad avere i primi clienti, cose varie, ho iniziato a lavorare, quando ancora però stavo facendo la tesi. Quindi queste due cose sono andate un po' in parallelo. Sì, è diventata mano a mano più seria, cioè nel senso che ti, ti dicevo, all'inizio non era voluta questa cosa. Comunque avevo questa idea nella testa di diventare freelance, però non pensavo di diventarlo in così breve tempo. Da lì ho detto, ok, questa cosa inizia a diventare abbastanza grossa, proviamoci. Così ho iniziato a prendere i primi lavori e ho aperto la partita IVA, praticamente, considero che ho iniziato a lavorare a settembre, più o meno, con questa roba qui, con questi piccoli lavori. E a gennaio, praticamente, 2019, ho aperto la partita IVA. Ho fatto uno stage in un'agenzia pubblicitaria a Udine, mentre studiavo al terzo anno di università. Mi serviva per i crediti per laurearmi. Sì. E ho imparato abbastanza, però comunque non era la mia strada la, la pubblicità, non faceva per me, ero più capito che mi piace di più il branding, l'editoria, queste cose qui. Quindi una volta laureato, poi ho... mi sono guardato un po' in giro, visto che comunque Milano era la, la scelta migliore, ho vagliato alcune proposte, e ho iniziato uno stage nello studio in cui sono ora, Lombardini 22, uno studio di architettura, un grosso studio di architettura, al cui interno c'è uno studio prettamente di design, che è dove lavoro attualmente. Okay. E sono partito come... Stagista, e poi io ora sono junior designer. però comunque ho sempre lavorato dall'ultimo anno di università, quindi ormai sono due anni come freelancer. Ho sempre avuto clienti esterni che ho portato avanti per tutto questo tempo. Esperienze passate uh, zero causa coronavirus. Consigli per i neopiti: è bella. Allora, premessa: avete presente SpongeBob? Dovete essere una spugna, documentarvi anche attraverso social, perché ormai il social è il pane quotidiano dei nostri giorni, quindi, ma anche sui libri, ovunque, ma non solo, anche scrutare ogni minimo dettaglio che può sembrare banale. Ma faccio un esempio, una sedia è diventata un concetto fotografico della fotografia minimalista. Cosa semplice è diventata... Un qualcosa che esprimeva sensazioni. Il mio consiglio è di essere sempre scrutatori, guardare in ogni dove perché è un po' perché la fotografia è un po' come Carpe diem, no? Con l'attimo, come la regola del bianco per il grafico, quindi la regola, la regola del bianco, caspita, esatto. la regola del bianco è esattamente. Quindi diciamo... Nell'editoria è eh... nell specialmente importantissima. Adesso ti direi del nero perché andiamo di dark mode. Quindi... Sì, vabbè. <ride> Comunque, ho capito, il concetto di vuoto, sì, sì, è importantissimo. Sì, quindi diciamo la fotografia in per sé, permette di ritornare anche ai bambini, è un po' come un gioco. Quindi anche con un cellulare, che sia scarso, cioè guardate, io non mi lamento, io un iPhone 5S comprato due volte, due volte. cioè... Si è rotto dopo otto anni e l'ho ricomprato di nuovo. Che tu dici, ma sei <ride> scema? <ride> Secondo me, eh, come in tutte le cose, bisogna avere costanza. Perché cioè, anche su, su di me vedo, no? Che ho detto che ho iniziato a disegnare tutti i giorni da quando la pagino. E comunque questa cosa del, di Instagram, cioè se non avessi avuto qualcosa le mani su cui lavorare non mi sarei mai messo un modo per esprimersi e il secondo consiglio che rientra sempre nel primo è se questa cosa la vuoi fare in ambito lavorativo o comunque vuoi farla per gli altri bisogna non solo saper disegnare ma anche saper usare i social in questo momento storico eh, il lavoro nasce su Instagram questa cosa che chiamano talento secondo me è una cosa che non esiste esiste l'impegno, la costanza il credere in se stessi e non smettere e il consiglio è impegnati cioè ripeto, io è da qualche mese che sto tutto il giorno a disegnare e per questo vedo dei miglioramenti per chi magari non ha budget ma magari all'inizio non può permettersi il corso come io all'inizio YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube blog, si trovano un sacco di risorse online e sono veramente veramente fatte bene, ovviamente devi cercare di arraffare un po' qua e là perché magari non trovi mh, quella risorsa che ti porta da Z, perché ovviamente per quello ci sono i corsi ma ci sono risorse, risorse sparse che tu, se inizi a mettere insieme piano piano, capisci e inizi a trovare un senso nelle cose e inizi a imparare anche a fare cose, fa, a fare video e piano piano si cresce. È un processo più lento, ovviamente per chi se lo può permettere consiglio corsi online, e, per ora americani, italiani si poca roba, e, però sì, a maggior parte è quella roba lì. All'inizio la cosa più difficile, ovviamente per uno che magari ha aperto a partita di cose varie, è appunto trovare i clienti e proporsi le aziende. Molto spesso quello che si fa e si pensa, perché anche inizialmente l'ho fatto, dico oh, cazzo sono bravo. Cioè per quel un po' lo pensi, anche se non lo sai effettivamente. Sì. Quello che succede all'inizio dici ok sono bravo, le aziende verranno da me. Assolutamente no. Uno, non sei bravo perché fuori ci sono mille persone più brave di te, ma mille, cioè, mille, migliaia, migliaia, migliaia, milioni. migliaia, migliaia, migliaia, migliaia, e quindi le aziende non vengono a cercare da te. Uno, perché se sei come me, giovane, non hanno neanche mh, quel senso di affidabilità che può dare una persona più esperta e Quindi quello che ho fatto io all'inizio è stato propormi inizialmente le all agenzie, le aziende nella mia zona. Poi, piano piano, col tempo, visto che comunque non bastavano, perché io vivo in una città piccola, c'è ci un'agenzia molto grossa e molto, molto figa quella a pesaro. Il problema è che non basta. Cioè, nel senso quell'agenzia ti dà magari 3-4 lavori all'anno, però non bastano. Quindi sono andato a cercare l'agenzia a Milano, ho scritto mail e cose varie e sì, soprattutto quello, se cioè, nel senso, alla fine, ormai. Con il, nostro, cioè con il mio lavoro molto spesso non è necessario stare in, in studio, cose varie, a meno che non lavori con dei team. Quindi la possibilità di lavorare con magari agenzie o studi che sono fuori dalla della tua città, quindi a Milano, Roma, cose varie, è abbastanza semplice. Ripeto, ovviamente se non lavori in team. Se hai un team con cui devi lavorare, molto spesso è più facile stare in zona, quindi magari andare a lavorare per una settimana in uno studio, per un mese magari in un'agenzia, cose varie. E La cosa che straconsiglio è quella di non fare mio errore, cioè che all'inizio io praticamente quello che facevo era scrivere mail a studi di motion o comunque di animazione già avviati. Okay? Quelli studi di motion o di animazione non è un cazzo di tempo, scusa francesismo, però non sei l'esperto di turno, sei uno che ha appena iniziato e hanno a disposizione mille altre persone che sono diecimila volte più brave di te e punto. Quello che consiglio di fare è andare a cercare magari quell'agenzia o, o quegli studi che magari non fanno motion, cioè non sono specializzati in motion, ma sono agenzie o studi che fanno comunicazione in generale. E quando capisci che magari quello studio o agenzia non ha questo reparto di motion, e quindi tu puoi dargli una mano, a quel, punto, a quel punto se li contatti per loro è una risorsa. Certo. Che magari, magari non cercavano, però dicono: Ok, però magari se la prossima volta mi arriva un video da fare, sono il contatto puoi passarlo. Certo, esempio certo. stupido, molto spesso cioè, un graphic designer o comunque mh, un grafico è molto più facile da trovare. Cioè nel senso, la barriera di ingresso per fare il grafico, fare magari il loghetto, all'inizio cioè, lo può fare chiunque. Certo. Nel senso che chiunque può disegnare un logo vettoriale, poi ovviamente che non sa fare il processo, non, non fa il lavoro fatto bene un altro discorso, però tutti possono aprire un software come Photoshop e fare un disegnino, okay? certo, certo, certo, Mentre invece la barriera all'ingresso per fare un motion designer è leggermente più alta, alta, perché innanzitutto la tecnica, comunque la conoscenza del software e di tutte le cose che ne derivano è necessaria, cioè se non hai quella non puoi fare niente ovviamente, come se su Photoshop non sai so usare un pennello non puoi disegnare niente. Però imparare il pennello su Photoshop lo fai subito, imparare magari a creare un'animazione dentro After Effects o dentro qualsiasi altro programma di animazione è molto più difficile. Però cioè, il mercato c'è, cioè, nel senso non è soltanto come si pensa. Alla fine il designer quello che fa non è creare un prodotto fino a se stesso, ma è creare un prodotto in funzione di una, di una necessità o comunque di un bisogno di un determinato cliente. Secondo me è importantissimo non fermarsi, cioè non dire so, so fare questo, porto questo, ma cercare sempre di, di migliorarsi, perché comunque se oggi sei fare i loghi non significa che tra due anni non sei, non puoi ampliare e non fare altro. E secondo me è importantissimo leggere leggere un sacco di libri, io leggo almeno due libri al mese di grafica e poi è importantissimo comunque farsi ispirare dalle altre persone, seguire certo. pagine interessanti che postano progetti fighi e poi secondo me è importantissimo anche fare un'esperienza in uno studio, fai un sacco di esperienza, capisci come lavorano negli studi, come si approcciano il cliente, come, come partono dal brief, da questo, da quell'altro, in contatto con altri designer che hanno la tua stessa passione, che Quasi sempre ne stanno a rispetto a te che possono insegnarti, e, e se trovi anche le persone disponibili, magari perdono anche del tempo di insegnarti. Consigli ai neofiti di uh, tenersi sempre aggiornati sulle nuove tendenze, sul design, uh, su nuovi modi di progettare, su nuovi materiali, insomma tutto ciò che sta succedendo adesso nel 2020. E soprattutto cosa molto importante per me è saper disegnare saper uh, uh, gettare su, su una carta delle proprie idee qualsiasi tipo di idea poi dipende ovviamente cosa si vuole progettare nel senso che se parliamo di product design uh, allora abbiamo veramente bisogno di un, di un foglio per progettare qualcosa da qualsiasi tipo di cosa da un telefono da un, uh, da un computer da un, uh, da un tavolo da una sedia fino ad arrivare all'automotive, quindi tutto ciò che è fisico e abbiamo veramente bisogno di buttare su un foglio tutte queste idee che poi utilizziamo un foglio di carta o utilizziamo un iPad eh, o una tavoletta Wacom è indifferente, l'importante è che riusciamo a trasmettere quello che abbiamo nella nostra mente su un, su un qualcosa io personalmente uso la carta ma anche l'iPad per fare dei disegni un po' più realistici cosa, di cosa hanno bisogno magari queste persone che vogliono, vogliono uh, proiettarsi in questo futuro della, del product design innanzitutto è uh, aggiornarsi ma anche studiare uh, un po' di disegno un po' di diciamo avere delle basi del disegno anche se magari non hanno fatto delle scuole delle alte scuole di, di, di progettazione è bene per me che uh, abbiano comunque una una base è un percorso per esercitarsi al meglio utilizzare un, uh, un giornale e cominciare a sottolineare fino a quando non riusciamo ad ottenere delle linee perfettamente dritte disegno geometrico quindi cos'è un'assonometria, cos'è una prospettiva e quali sono le, le differenze tra queste due. Perché un giorno Brunelleschi si è svegliato e ha detto guarda, io voglio fare la prospettiva. Beh, bisogna capire dalla storia tutte queste cose qui. Io per esempio uso molto Instagram. Instagram è... Una fonte veramente spettacolare, perché seguo molto delle pagine dedicate, che ne so, a me piace il car design, quindi seguo molto questa tipologia di pagine. Come hai affrontato la quarantena? Ho cercato di utilizzarla nei migliori dei modi. Andavo nei supermercati, citavo redazioni così che <ride> non esistono e dicevo una foto per... <ride> e fotografavo questo. In realtà non, ho, non so ancora come sono venute, perché purtroppo ho mandato i rullini, quindi devo capire un po' come è venuto il tutto, spero bene. Quindi è stata una prova anche per me stessa, è durata un'oretta, nulla di che. È giusto documentare, perché è un periodo storico, questo diventerà sicuramente un eh, periodo sì. storico, a voglia. E Quindi ho cercato un po' di appassionarmi a questa amichetta nuova. Diciamo che all'inizio è stato uno sclero infinito perché comunque adeguarsi a fare chiunque in casa non è tanto semplice, però alla fine diciamo che mi è servito perché comunque mi sono concentrato sulla roba che faccio, cioè ho avuto più tempo per me stesso e per fare quello che voglio fare veramente, anche se cioè comunque il momento in cui sei produttivo è sempre alternato al momento di sclero che vuoi uscire. Sono uscito da Milano a fine marzo, quindi prima che succedesse tutto questo casino, avevo preso un co-working. E ho portato tutto il computer, il secondo schermo, scrivania, tutto nel coworking. Una settimana dopo me l'hanno chiuso, quindi ho dovuto riportare tutto a casa <ride> per fare un altro trasloco. E poi alla fine, adesso, sono tornato in coworking, quindi ho fatto tre trasloco. Anzi, Pesaro, Mil Milano-Pesaro, Pesaro, Pesaro coworking, coworking casa, casa coworking. Ho fatto quattro trasloco nel giro di quattro mesi praticamente, me. <ride> di meno anzi. E comunque la quarantena l'ho passata comunque a casa, ovviamente. E siccome comunque il lavoro mh, è mancato, cioè nel senso non è stato come prima, quindi c'era molto meno progetti meno cose. Mi sono messo giù, ho creato una community su Facebook per motion design italiani, che comunque sentivo la mancanza di questa cosa e volevo crearla, e cosa che rimandavo da un pezzo, cioè nel senso volevo fare l'anno scorso e proprio cause di tempo e forza maggiore non l'ho fatta. Quindi ho trovato il tempo di fare quella cosa lì, ho fatto un vallo, un sacco, un sacco, un sacco di tutorial su YouTube e questo, soprattutto. Cioè, ho investito diciamo più nel personal brand che nelle. Spieghiamo alla gente cos'è il co-working perché non esiste, cioè io ne ho sentito parlare nei film. <ride> Praticamente ora da robini che c'è, se sbaglio, te lo dico già. Un posto, te lo dico molto, molto semplice, dove le persone affittano una scrivania o comunque un box, quello che sia, e lavorano in questo spazio al posto che stare a casa. Quindi diciamo è una salvezza per i freelance perché a casa magari e te rincogli un attimo, c'è hai distrazioni, magari televisione, frigo, <ride> un divano, cose varie, mentre invece se cambi comunque posto di lavoro la tua concentrazione aumenta molto, molto, molto. Questa cosa l'ho notata. All'inizio dicevo ok, forse una cazzata, però dal momento in cui sono passato da casa a coworking è svoltata da così a così. E, e poi oltre a quello c'è la possibilità di conoscere anche altre persone magari nel tuo campo. È, è possibilità di conoscere anche altre persone, cosa che a casa non puoi fare a meno che non fai la call su Zoom, come stiamo facendo ultimamente. Per me è rimasto praticamente tutto uguale, perché abbiamo continuato a lavorare in remoto e l'unica cosa sono tornato a casa, non vivo più a Milano, ma sono tornato a casa per essere più tranquillo, anche vivermela un po' meglio rispetto all'appartamentino di Milano. E quindi lavoro normalmente tutto, tutto il giorno. E, e poi la sera continuo i lavori da freelancer quindi praticamente lavoro, lavoro e lavoro bene perché ho avuto modo di dedicare uh, il mio tempo a scoprire, diciamo imparare nuovi software uh, e a crescere nel, professionalmente quindi questa okay. è la parte, la parte positiva okay. in secondo luogo diciamo, è negativa perché avendo bloccato tutto anche dal punto di vista professionale, non ho avuto modo di uh, inviare curriculum, è stato difficile per tutti. Tu mi hai detto all'inizio che non hai obiettivi, quindi non ti poni obiettivi. Però io la domanda la voglio fare lo stesso, nel senso dove pensi che eh, bisogna arrivare nella, nella tua testa, dove vorresti arrivare nel punto massimo che dici ok, fermi tutti, ci sono arrivata, magari tra un po' penso a come riaggiornarmi, quant'altro, però adesso sto bene come sto. Eh allora è difficile perché noi amiamo la comodità lo dobbiamo dire quindi amiamo la comodità e il mio obiettivo è davvero difficile quella. Che, è una domanda difficile quella che mi hai fatto perché ripeto: io non ho obiettivi, sì. ma amo essere ricordata. È presente quando fanno un qualcosa di diverso che altri non hanno mai fatto e dicono l'ha fatto Tizio Caio, è ricordato quel nome. Quindi il mio obiettivo è proprio questo, ti sono sincera, ma, che... è anche, è anche, no, ma è anche un qualcosa di livello sociale, soprattutto. Per dare qualcosa che, che duri nel tempo esatto. Quindi è brutto dire io sono arrivata, è come se io uh, dico me stessa: no, basta, sono arrivata. Ma uh -huh. io come fai a sapere il tuo limite? Magari ad entrare. Vogue, ma magari. Il mio contro, se così vogliamo chiamarlo, è il fatto di non aver continuato gli studi. Sì, mi sono diplomata, ma io ho sempre fatto tutto, tutto da autodidatta. Non so definirmi, ecco perché il fatto delle etichette. Non lo so, io non sono mai soddisfatto di quello che faccio, prima di tutto, come, pre come premessa. Ed è ottima come cosa. Ma poi, cioè, non lo so, non so se voglio essere soddisfatto di quello che faccio, capito? Perché... Alla fine, se sei soddisfatto, non hai voglia di andare più avanti. Spero di non arrivare mai a essere soddisfatto. Ma io come traguardi non intendo tipo lavorare per Tizio, lavorare per Caio, quanto a, a crescere le mie conoscenze. Cioè, diciamo che so disegnare leggermente meglio di quello che vedete in pagina, però sto cercando di trovare un mio stile. E non dis disegnare le cazzottine realistiche con tutto il rispetto per chi lo fa. Allora, a livello personale ti posso dire imparare più cose possibili, nel senso, saper utilizzare Udini, Udini tra tutti, e poi vabbè, Cina 4D, comunque migliorare tutto e per tutto, quindi ok, so usare il programma, ma magari se devo fare una determinata cosa non lo so fare, quindi magari saper fare un po' tutto, quindi ti arriva con la richiesta particolare, hai sì. la possibilità di capire come realizzare quella cosa lì. Quindi, senza troppi problemi, cioè nel senso, come ti dico io, arriva una richiesta, so come farla. Quindi senza stare nel mattire, magari chiedere a colleghi, amici, l'aspirazione personale di dire ok, so come farla, punto. Poi che uso Redshift o un Cinema 4 di After non è un problema, però devo saper fare tutto quello che mi arriva a livello personale. A livello di lavoro, lavoro con chi? Te ne potrei dire tante, tante, tante, tante. Lavorare in Italia, ma lavorare solo con clienti all'estero. Lavorare con... Studi del calibro di Bach, che è uno degli studi più importanti di motion design al mondo o gli studi come Ordinary Folk, che è un altro studio molto, molto importante che sta emergendo in questi anni che credo che è un anno che invita questo studio però capito, se lav lavorare con l'estero ti intendo i clienti più grossi poi ovviamente ci sono studi molto grossi anche in Italia con cui mi piacerebbe collaborare allo stesso modo vorrei consigliare di seguire mh, uno dei pochi motion design italiani che viva l'estero, viva Los Angeles mi ha aiutato all'inizio perché è l'unico che mi ha risposto a determinate domande, che si chiama Emanuele Mariani ed è un fenomeno. Forse l'ho già anticipato, però mi piacerebbe in primis mettermi in proprio e aprire un mio studio. Per il momento è questo, poi non lo so, magari fra dieci anni sarà completamente diverso. Beh, il, il punto massimo è diventare un designer di automobili, magari in oh. Alfa Romeo. Il eh, punto massimo. Ovviamente... Arrivare a questo uh, ci vuole tempo, nel senso che bisogna, bisogna crescere sempre di più e soprattutto continuare a, a imparare, imparare, imparare tanto. A me piace molto lavorare in team, unendo le due, le due idee progettuali, le due proposte, può nascere una proposta più importante. Il segreto: lavorare in team è il è la cosa più importante Sono contento di averti come ospite non mi aspettavo di averti come ospite però quando, da quando mi ha suggerito una mia collega ho detto va bene vediamo un po' che sa fare ho visto che facevi dei <ride> lavori ho detto va bene vediamo, quello... devo... vediamo chi è chi è, chi è devo collega invitarla, devo invitarla per forza Ancora dalla, grazie ancora della partecipazione grazie eh. a te grazie a tutti eh, ringrazio anche il salone di mia nonna che mi ha ospitato <ride> sì, sì. va bene, va bene grazie ancora, simpaticissimo grazie. Grazie, vale. grazie ciao, ciao Marika grazie Vale è stato un piacere è stato un piacere averti, anche sotto forma di filtro anche eh. per me <ride> ci siamo divertiti mi è interessato particolarmente il tuo punto di vista eh, soggettivo e personale rispetto a magari a uno che dice ok io sono illustratore, punto no, io, io ti saluto ti ringrazio ancora grazie e, a te è un, giorno, un giorno faremo grandi cose non, non è finita qua, aspettatevi di tutto Ci vediamo ciao. Addio. Ciao. ciao ciao ciao ciao un piacere, io spero che un giorno ci facciamo anche un caffè che ti voglio. Se riusciremo prima o <ride> poi a farlo, volentieri. Va bene, va bene. dai. Che e poi ti dirò, a altro... Napoli non ci sono mai venuto, quindi prima o poi ci dovrò venire. Eh, esatto. No, a è una bellissima città, la devi vedere per forza. <ride> va, bene, va bene, dai. Grazie stato mille, stato anche piacere. per me. Buon lavoro, buon tutto e ci aggiorniamo per te. Dai, ci risentiamo presto. Ciao, ciao. ciao. Okay. Chiudo io qua, eh. Perfetto. Allora grazie mille per, per l'invito grazie a te, se vedremo se un giorno avremo un po' più di tempo libero, cercheremo anche di fare una collaborazione, perché no, dai? certo, volentieri ciao ciao ciao, ciao, ciao. bene, ancora un piacere Vittor anche Spero per che... me Valen vederci presto, ma vediamo un po' come fare ancora un piacere, ti saluto e... anche io Valen niente, bene, cose. Fermare, non ti fermare mai neanche tu Valen, alla grande <ride> va bene, ciao vale, ciao. ciao Valen Desk the redesign we the redesk after the redesk and we have after the redesk after the redesk.